Bravo a tutti e buon anno! Oggi faremo la ricetta dei croissant ed ecco qua i nostri ingredienti lo faremo con il nostro lievito madre ecco eccolo qua. qui che è cresciuto l'abbiamo già rinfrescato e quindi si è già anche attivato mm -mm. Ok? questi sono gli ingredienti Le lievito madre farina sale due uova noi useremo i tuorli Scorce di limone, burro, acqua, latte e zucchero vai! quindi ci mettiamo all'opera con l'aiuto della nostra planetaria eccola sì. lì! perfetto! quindi incominciamo! ma prima di tutto... vai con la sigla! ricordatevi di lavarvi sempre le mani quindi partiamo con la nostra ricetta aggiungiamo la nostra acqua e si sente buoni ora il nostro levito madre lo spezzettiamo poi troverete tutti tutte le dosi sotto al link in descrizione aggiungiamo la farina 300 grammi sì, sì. dei 500 che sono in totale comunque poi vi mettiamo tutto il link in descrizione come ho già detto e impastiamo e mm. creiamo la nostra biga Sembra che stiamo facendo dei bruchi E facciamo anche questa cosa qui che... Facciamo anche delle pieghe Pieghe sì. E ora lo lasciamo riposare per una mezz'oretta Iniziamo a versare la nostra farina nella nostra planetaria il restante del, del totale quindi avevamo usato per fare la biga 300 il totale è 530 mi sembra dopo lo vediamo bene quindi i restanti 230 li andiamo a mettere nella nostra planetaria mettiamone un po' dopo il resto lo versiamo dopo sì. Mettiamo anche il nostro latte e iniziamo a girare. Il nostro latte lo passiamo, tutto iniziamo okay. a girare. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. adesso inseriamo la nostra biga approximately 10 hours later. Consiglio pasticcio, se avete fatto tante brioche, mettetene alcune nel freezer e poi potrete cucinarle quando vorrete. Una volta lievitate, mettete il croissant nel forno a 180 gradi. Per mezz'oretta ed ecco qua i nostri croissant appena sfornati wow che delizia, proprio belli belli belli eh sì. e poi noi ci abbiamo messo anche una spolveratina di zucchero a velo, va sì. a piacere quindi molto molto buono per una mattina delizioso e per la rubrica dei saluti salutiamo Ludovica quindi ciao Ludovica ottimo quindi andiamo a concludere andiamo a salutare i nostri amici quindi se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto entrate a farci del club di camillini e ciao! E beh, al prossimo video, ciao! E adesso andiamo a popparci i nostri croissants! Hey.